ma potevi fare anche soltanto un video ogni tanto eh? non è che c'era bisogno di farlo mo tutti i giorni proprio tutti i giorni mo' perché lo fanno gli altri devi fare pure tu no te l'ho già detto non è che perché lo fanno gli altri è una sfida è un una challenge è un una scommessa contro te stesso la cosa è Farlo tutti i giorni non è fare il video tutti i giorni, è fare qualcosa che hai deciso ti interessa, ti appassiona, eh, ti porta ad avvicinarti ai sogni che vuoi realizzare e farlo tutti i santi giorni con sistematicità. Questa è la sfida no il video tutti i giorni potrei farne una settimana lo so anch'io eh, ma ti prova prova tu a scrivere un articolo che non lo fai appunto perché ti pagano il numero di parole ma perché ci vuoi mettere dentro qualcosa di tuo ecco andare a correre è più semplice prendi, metti le scarpe una volta superato lì quell'ostacolo della pigrizia poi basta che parti, metti magari una buona musica e vai, ma se ogni giorno devi concepire, e ti devi impegnare, ti, è una bella sfida, che poi dopo uno lancia queste sfide e poi si mette lì e fa 10 video in un giorno, 7 articoli, 22 post, così sta a posto. Per... Io non sto parlando di questo, io sto parlando di migliorarsi, quindi se tu hai una sfida tutti i giorni che devi, con la quale ti devi confrontare, eh, hai un bello ostacolo da sormontare devi pensare, inventarti qualcosa trovare delle nuove soluzioni eh, superare i tuoi ostacoli psicologici, emotivi se invece ne fai 17 oggi per pubblicare i prossimi giorni non è una sfida mi sto rendendo conto sempre di più che fare questi video è un esercizio terapeutico, psicologico, di crescita personale, non indifferente. Quello che voglio sottolineare è che non è il fare video che lo rende tale, ma il fare un qualcosa di creativo Tutti i giorni Scrivo una canzone Compongo un pezzo Scrivo una poesia Faccio una ricerca Creo qualche cosa Dove ci metto il meglio di me stesso E non faccio qualcosa Perché così riempio i numeri Le caselle E ho vinto perché Voglio fare uno ogni giorno E mi invento un modo per farlo Beh allora che, che cazzo l'hai fatto a fare? Magari non sono tutti eccezionali questi video Però penso che non me la voglio cantare da solo ma penso che ci sto provando sto provando varie maniere vari modi, varie location vari formati mi sto mettendo in discussione non penso di essere arrivato penso che so all'1% ma se tu mi dai il tuo ok io procederei in questa direzione sperimento, provo, condivido e se mi dai anche una mano tu con qualche idea, suggerimento o domanda ancora meglio BELL <phone> RINGS